E quindi passiamo all'esercizio successivo, eh, costo prodotto si chiamava, andiamo a vedere cos'è. Mm? <coughs> Individuare il paese dove un prodotto costa meno, c'è un file exchange.txt che dà dei tassi di cambio di vari tipi di valute rispetto all'euro, quindi ad esempio un dollaro americano, qui c'è scritto che vale 0,88 euro, e una sterlina britannica vale 1,16 euro, e così via. Eh, contiene i testi di campione e un certo numero di valute. Si assume che il formato del file sia corretto, poi c'è un secondo file, il cui nome deve essere fornito in input dall'utente, contiene il prezzo di un certo prodotto in diversi paesi, nel seguente formato. Quindi ad esempio qui c'è un file che contiene il prezzo dell'iPhone 13 mini e mi dice guarda questo qui se lo compri negli Stati Uniti lo paghi in dollari e i dollari sono 699, se lo compri in Australia lo paghi in dollari australiani che sono 1199 e così via. Quindi mi dà il prezzo nella valuta locale del singolo Stato. Ciò che devo fare io, beh, si assume che se tutti i codici siano validi, unica eccezione sono i prezzi in euro. Cosa vuol dire questa frase? Che in Francia mi dà un valore in euro, che sono 750 euro, e il valore euro nella tabella exchange ovviamente non c'è. Sarebbe uno per definizione. No? Quindi mi sta dicendo guarda che i codici della valuta che trovi nel file li trovi tutti dentro exchange, tranne il caso in cui la valuta sia l'euro. Allora in quel caso non lo trovi, ma perché sai che il valore è già quello che ti serve. Allora il programma dovrà leggere due file di testo e stampare a video il paese in cui il prodotto costa meno e stampare il suo prezzo in euro con due cifre decimali. Quindi in questo caso mi dirà che il paese dove il prodotto costa meno è USA perché il prezzo in euro calcolato 617,15 è il minimo di tutti i prezzi in euro di tutti i prezzi convertiti in euro. Ok? Allora, questo è abbastanza lineare, direi, come esercizio. Dobbiamo leggerci prima l'elenco delle valute, dal file exchange, e poi l'elenco eh, dei prezzi dall'altro file. Quindi possiamo leggerci le, i tassi di cambio file uh, quindi questo file è un file exchange due campi separati da spazio dove lo metto questo, questi valori Beh, secondo me il modo più comodo è metterli dentro un dizionario che ha come chiave la valuta e come valore il tasso di cambio così quando avrò i valori da convertire li vado a pescare direttamente usando come chiave la valuta Quindi eh, tassi, lo chiamiamo cambi, uguale un dizionario vuoto, e apriamo il file, with open, nome file, read encoding, utf8, sf. Eh, Col ecco, file aperto leggo i, i valori dei campi, quindi with eh, for riga in f, la valuta sarà riga.rstrip barra n punto split sullo spazio, quindi non ho bisogno di parametri primo campo e il tasso di cambio è la stessa cosa ma il, eh dai, non ci riesco uguale questa cosa qua 1 convertito in float vi posso lavorare tranquillo perché il testo mi dice assumi pure che il file sia privo di errori una volta che ho questi due campi quindi la valuta dal prima colonna e la, il tasso di cambio della seconda colonna l'aggiungerò al cambi al dizionario usato come array associativo cambi di valuta uguale tasso alla fine del file restituisco questo cambi e proviamo subito se stiamo leggendo correttamente. Ok. Proviamo a chiamare questa funzione. Ok. Mi ha creato un dizionario che come chiavi le valute e come valori i tassi di cambio. Sembrano giusti senza dare errori, li ha messi tutti, l'ultimo è A e D, 0.240, è giusto. Ok. Adesso il secondo passo è quello di andarsi a leggere l'altro file, l'altro file che possiamo mettere, direi, in una lista di dizionari, qui non c'è nessun campo chiaro, sono tanti valori diversi, eh, li metto in una lista e in ogni lista sarà un dizionario fatto di tre campi, nazione, valuta e prezzo. Dimmi. Sì. Sì, sì, è una buona idea. La sua idea è di dire, qui in questo dizionario abbiamo messo il contenuto del file, però sappiamo che alcuni prezzi salteranno fuori in euro, e allora questi li dovremo poi gestire come caso particolare. Lui mi dice, ma per evitare di gestire come caso particolare, mentre stiamo creando questo dizionario lo possiamo già direttamente popolare col tasso di cambio in euro, visto che è noto. Mi sembra una buona idea. Cambi di euro uguale 1.0. E a questo punto ci siamo tolti una complicazione più avanti. Ok, allora leggiamo invece eh, prezzi, da un certo file, quindi questo abbiamo detto che ti, mi costruisce un dizionario, una lista di dizionari, uno per ogni prezzo e in questi dizionari ci saranno tre campi che sono, eh, abbiamo detto la nazione, la valuta e il prezzo no? quindi costruisco una cosa così quindi anche qua costruire una lista di prezzi eh, facciamo leggi prezzi e quindi questo lo chiamo prezzi sarà una lista vuota una lista di record eh, with open Nome file, read encoding uguale UTF8, as F, uh, for riga in F. In questo caso li ho divisi con un punto e virgola, se non ricordo male, i campi. Quindi i campi di una riga saranno riga.rstrip di barra n.split sul punto e virgola. E quindi mi posso costruire un nuovo record sotto forma di dizionario, che ha come primo campo la nazione presa dai campi di zero, Campino, campi. Come secondo campo abbiamo la valuta che è secondo campo. Come terzo elemento di questo record abbiamo il prezzo che è float del campi di 2. Prezzi.append. Record. Return. Prezzi. Allora, per testare questo nel main dobbiamo leggere, risposto nel main, dove dovrò leggere eh, file con i prezzi, uguale input, nome del file contenente i prezzi. e sarà prezzi uguale, leggi prezzi di questo nome del file prezzi. E vediamo cosa abbiamo letto. Il nome del file contenente i prezzi iPhone 13 mini.txt. Nazione, USA, valuta, USD, prezzo 699, Nazione, Canada, valuta, CAD, prezzo 949 e così via. Ok, a questo punto abbiamo letto i dati, ciò che dobbiamo fare è per ciascuna nazione calcolare quanto sarebbe il valore in euro euro. Tenendo, presente, tenendo conto del tasso di cambio. Allora, il modo più semplice che, che vedo è quello di dire aggiungiamo in questa lista di record all'interno di ciascun cioè Record un campo in più così come se il prezzo in valuta ci sarà, aggiungiamo il prezzo in euro. Calcolato semplicemente moltiplicando il prezzo in valuta per il tasso di cambio della valuta stessa. Ok? Quindi posso dire calcolo i prezzi in euro eh, prezzi in euro aggiungendoli ai record della lista quindi vado su tutta la, la lista for eh, prezzo in prezzi aggiungerò dentro al record un nuovo campo che posso chiamare prezzo in euro e il valore di questo campo quale sarà? Beh, Sarà calcolato prendendo il prezzo quindi il campo prezzo, questo qua moltiplicato per il tasso di cambio il tasso di cambio ce l'ho nel dizionario cambi corrispondente alla valuta, e la valuta ovviamente la prenderò da prezzo di valuta. Quindi qui vado ad arricchire i dizionari che ho, facciamo un'altra print per vedere cosa esce, Mi dirà Nazione Uda, valuta SD, prezzo 699, prezzo in euro 617. Nazione Canada, valuta CAD, prezzo 949, prezzo in euro 662 e così via. Quindi ho aggiunto questi, questo campo in più in ciascuno di questi elementi. Il testo cosa mi chiede ancora? il paese dove il prodotto costa meno è USA prezzo in euro 617 quindi alla fine cosa devo fare? prendere questa lista di dizionari e trovare qual è l'elemento di questa lista il cui valore del campo prezzo in euro corrispondente è minimo e questo lo posso fare direttamente con la funzione minima prezzo minimo uguale min di prezzi. Allora, min di prezzi, scritto così, non funziona. No, se io provassi a fare questo, ah. mi dice, guarda che eh, non è che posso fare il minimo di una lista di dizionari, perché i dizionari come faccio a confrontarli tra di loro? però gli posso dare una chiave di confronto che sia appunto il prezzo in euro. Quindi alla funzione min così come alla funzione sort posso dare l'attributo key che estragga eh, il valore del campo prezzo in euro. Quindi anche qua uso di nuovo la funzione di item getter, passandogli però questa volta non un numero, cioè l'indice all'interno di una lista, ma una stringa, cioè la chiave all'interno di un dizionario. In questo caso la chiave è prezzo euro. Il tengetter va importato da operator. E il vantaggio di questo, fare il minimo così, è che quello che ottengo non è il valore minimo, cioè 620 euro, ma ottengo l'intero dizionario che corrisponde al valore minimo, quindi ho tutti i campi, tutte le informazioni. Se io faccio un print di prezzo minimo, non ho solo, questo non mi restituisce un, inter, un float, mi restituisce un dict, un dizionario. Quanto odio questa cosa qua? Copia e incolla. Ecco, questo qua è il valore minimo che ha calcolato la funzione min o oh, poi se non mi ricordo che posso usare la funzione min con una, con una funzione chiave, poco male, mi farò il mio ciclo che va a confrontare i vari valori con un ciclo for, no? e confronto ogni volta sotto calcolo di minimo che abbiamo fatto 100 volte. E quindi posso direttamente passare alla stampa del messaggio che mi serve, che dice eh, il paese dove il prodotto costa meno è, il paese dove il prodotto costa meno è, due punti, prezzo minimo nazione, e poi a capo mi diceva, prezzo in euro due punti, Prezzo minimo, indice, prezzo euro. Ecco qua. Tolgo solo le print che avevo messo solo per controllo. E questo è ciò che ci rimane. Allora, questo è venuto fuori particolarmente facile, se vogliamo, per due motivi. Uno perché ci siamo tolti un po' di complicazione, ricordandoci, usando bene questa funzione minimo. Eh, altrimenti avremmo dovuto scrivere 4-5 righe anziché una, quindi sarebbe stato un pochino più lungo. L'altro è che eh, abbiamo, ci siamo semplificati il problema eliminando un caso particolare facendo in modo che anche le valute in euro venissero gestite come tutte le altre valute grazie a questo inserimento nel dizionario e quindi ha fatto sì che il calcolo dei prezzi in euro fosse semplicemente una moltiplicazione anziché un if che andasse a vedere se è l'euro o non l'euro è... allora in quel caso moltiplico e nell'altro caso non moltiplico no? per carità sono due righe qua e due righe là poca roba dimmi allora item getter si può usare come funzione per specificare i criteri di ordinamento ok allora, sia nelle funzioni min e max che nella funzione sort o sorted c'è un parametro key. Il parametro key permette di indicare una funzione che estrae dall'elemento che deve essere ordinato nel sort o confrontato nel min e nel max, estrae quello che è il valore che veramente va, va, eh, va confrontato. Okay? Allora, uno può scriversi la propria funzione, l'abbiamo visto insieme, oppure c'è questa funzione item getter che è già definita, quindi la possiamo andare a prendere, che può funzionare in due modi. Se il singolo item che sto ordinando è una lista o una tupla, allora item getter riceve come parametro l'indice della posizione all'interno di quella lista di quella tupla che contiene il valore che voglio, sul quale voglio ordinare o sul quale voglio calcolare. Se invece questo, eh, sto ordinando una lista, o facendo il massimo e il minimo, su una lista di dizionari, allora item getter funziona nello stesso modo, ma Ehm, come parametro ha una stringa che corrisponde alla chiave del dizionario da usare per andare a prendere il valore quindi si può usare nei due modi sia come liste di liste, liste di tuple oppure liste di dizionari prego l'altro modo uno non si ricorda che Ming si può usare in questo modo può fare un sort Posso ordinare questa lista per prezzo e poi vado a prendere il primo. Dimmi. Sì, dimmi. Allora, è chiaro che durante lo sviluppo è abbastanza antipatico dover riscrivere ogni volta il nome del file, no? e poi stai pensando a altro, ti sconcentra, lo scrivi male, perdi il filo del ragionamento. Quindi ci può stare benissimo durante lo, lo sviluppo, anziché fare la input, mettere direttamente nome file uguale a quella costante lì, così quando fai run per debug vai velocemente. È chiaro che se metti una costante non stai rispettando il testo dell'esercizio, no? e, e, e quindi non è corretto. Eh, la tua domanda è, ma è tanto grave se io poi mi dimentico di mettere la input? No? allora no, tanto grave no è chiaro che magari soprattutto se questa input fosse magari di un campo un po' strutturato con vari, diciamo, vari, vari valori eccetera e tu non lo fai allora ti sei semplificato la vita ma un modo per poter fare le cose diciamo prendere eh, entrambe le cose è io scrivo la input e poi la commento uguale, eh, a questo punto si chiamava così, no? ah, l'ho commentata, quindi l'ho scritta, quindi per caso nel di, se ti dimenticassi io comunque quando correggo il compito dico ok però ce la scritta quindi sono una dimenticanza, non importa, a questo punto non, non è un problema. Hm? Eh, L'altra cosa ma non mi piacerebbe tanto è di dire eh, if file prezzi uguale stringa vuota allora te lo metto io cioè come dire ti do un valore di default se per caso batti invio così durante il debug io anziché scrivere ogni volta batto invio e lui prende questo questo mi piace già di meno perché stai modificando il funzionamento del programma il programma non ti diceva eh, specificare un file oppure assumere questo valore di default quindi preferisco ma sono siamo così se vogliamo dettagli, no? Quindi questa parte qua la togliamo. Togliamo questa e questo qua lo mettiamo commentato, ovviamente sarà solo valido uno dei due. Ok? Passiamo al prossimo. E andiamo a Raffica ovviamente.